Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida da domenica 29 maggio a domenica 5 giugno 2022. Allora, eh, faremo una lettura dove eh, praticamente ci sono tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quindi vi consiglio, mentre inizierò a fare la preghiera di protezione, di chiedere ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, di guidarvi eh, per scegliere il vostro gruppo di appartenenza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 di Dio, Dea, Onnipotente Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, è fatto, è fatto, è fatto, e così è e così sia ora, per sempre per l'eternità. Utilizzeremo tre mazzi di carte, abbiamo le carte degli angeli, va bene di Dorin Virtu in inglese poi abbiamo le carte delle fatte la guarigione con le fatte gli angeli della boldanza sempre di Dorin Virtu stampate da My Life in Italia allora iniziamo a mescolare le carte ecco la prima carta il gruppo A Cupido bene nuovo amore alle porte per qualcuno di voi energia dell'amore sta lavorando con voi la tua guida gruppo b la tua guida è giusta è corretta bella questa questa carta un messaggio importante vediamo il gruppo c ecco da questa parte sia onesto sia onesta con te stesso con te stessa ok ora vediamo le carte delle fatte vediamo un po cosa ci vogliono dire questa settimana abbiamo il gruppo a la carta del gruppo a lascia che sia Molto interessante il gruppo A, vediamo il gruppo B, guarda dentro di te, bene, bene, un invito all'introspezione, ecco che è uscita qui, verso la libertà, questo è il gruppo C. Ora vediamo un po' le carte degli angeli dell'abbondanza, cosa ci vogliono dire? che i tuoi bisogni siano soddisfatti questa è la gruppo a gruppo b elimina le distrazioni eccola qui si è girata ne sono cadute, però prendiamo questa allora praticamente risparmi Ok, vediamo un po', iniziamo la nostra lettura. Iniziamo il gruppo, il gruppo A. Eh, C'è l'energia di Cupido, ossia gli angeli dell'amore stanno vegliando su di te, è un'energia di eh, riavvicinamento della coppia o la nascita di un nuovo amore, ok? Eh, quindi diciamo che gli angeli ti stanno dicendo di accettare l'amore che sta entrando nella tua vita, eh, lascia che avvenga tutto spontaneamente, va bene? Quindi se stai frequentando una persona o questa persona ti sta corteggiando, eh, o, questa, o hai l'intuizione che potrebbe essere la persona giusta, gli angeli ti stanno dicendo che è assolutamente così, ma lascia che le cose avvengano spontaneamente. Quindi non forzare gli eventi, va bene? Prega, prega e chiedi che i tuoi bisogni siano soddisfatti in tutti i gli ambiti della tua vita, quindi la, la sfera affettiva, ma anche lavorativa, eh, le amicizie, i rapporti interpersonali. Chiedi agli angeli: hai bisogno più che forzare, più che eh, agire, hai bisogno di pregare, di eh, trovare lo spazio sacro dentro il tuo cuore, di eh, ritirarti un po' nella natura o in un, in un san, cioè, creare un santuario nella tua stanza, in una, avere una stanza tutta per te dove pregare, dove meditare. Hai bisogno proprio di spiritualità in questo momento. L'amore. Sta entrando nella tua vita, lascialo entrare, lascia che sia, perdona il passato, il passato ora non, non ti serve, guariscilo attraverso, attraverso il processo del perdono. Eh, vai avanti nella tua vita perché, eh, sì, però riconciliazione dice l'arcangelo Michele per alcuni di voi, quindi dai una possibilità a questa relazione, va bene, eh, se guidata da Dio e dagli angeli. Bene, il gruppo. B. Allora la tua guida è fidata e giusta, se guidata dagli angeli, se guidata nella maniera giusta, quindi queste tue intuizioni, questo tuo sentire, questa idea, questa idea creativa che è arrivata a te, assolutamente è arrivata dal profondo della tua anima. Eh, in alcuni casi si tratta di aver individuato che quelle persone sono giuste per te, eh, queste collaborazioni possono avere un buon fine quindi fiducia i tempi non sono ancora maturi cioè c'è una sincronicità divina eh, che sta arrivando lascia che sia lascia che accada nel, nel momento giusto anche, anche tu eh, devi guardarti dentro anche tu devi pregare devi meditare eh, ascolta il tuo sacro cuore e agisci di conseguenza perché la tua guida divina è esatta Poca nei tuoi obiettivi va bene per raggiungere uno stato di abbondanza in tutti gli aspetti della tua vita elimina le distrazioni quindi tutto ciò che non serve il tuo bene lascia andare eh, smetti di guardare troppa tv o di stare eh, ore e ore attaccata al pc o, a, o al cellulare magari fai cose più costruttive creative dedicati alle tue passioni ai tuoi hobby ma dedicati anche al tuo progetto perché il tuo progetto creativo e guidato dall'alto va bene ok eh, assolutamente lavoro focus nel lavoro basta con le distrazioni sai già quali sono le distrazioni è il potere la responsabilità di eliminarle ok passiamo al gruppo c Sii onesto con te stesso, sia, onè, sia onesta con te stessa, questa situazione non va più bene, queste persone o questa persona non è per il tuo massimo bene, lascia andare, lascia che sia, eh, hai bisogno di, di novità, hai bisogno di eh, una nuova energia, va bene, questo ambiente lavorativo, l'ambiente dove vivi in questo momento, non è più per il tuo massimo bene va bene la, eh, diciamo che l'anima ti sta guidando in una nuova direzione verso la libertà verso lo scopo divino della tua anima verso la direzione giusta per te che ti porta eh, ti porterà abbondanza ti porterà indipendenza economica ti porterà libertà nelle, nelle relazioni troverai eh, persone nuove troverai connessioni d'anima molto più forti rispetto alle persone di cui ti stai circondando adesso abbi il coraggio di lasciare andare va bene? Eh, diciamo che i, i risparmi i risparmi ti possono aiutare in questa situazione difficile quindi risparmiare almeno un 5-10% dei tuoi guadagni ti può servire nei momenti di difficoltà. Quindi cerca di non spendere tutti i soldi, metti sempre qualcosina da parte perché i tuoi progetti, anche quello di frequentare un corso un seminario di fare un viaggio eh, ce la puoi fare assolutamente però devi mettere da parte una parte del denaro che stai eh, guadagnando va bene perché alle porte ci possono essere degli imprevisti eh, e comu o comunque dei progetti che richiedono eh, più energia monetaria va bene bene cari anime infinite per questa settimana la nostra lettura si è conclusa volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare la, le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta, lavoro anche con, nel coaching con logo sealing, una modalità molto potente che si avvale del potere della parola che vi può aiutare a eliminare tutti i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti, tutto ciò che vi sta bloccando, vi sta impedendo di essere liberi, di essere indipendenti, di essere forti, di essere nel vostro Pieno potere il logo ceiling aiuta anche a eliminare paure emozioni negative sistemi di credenze limitanti traumi del passato è un lavoro la rabbia l'energia della rabbia e della paura è un lavoro veramente potente ok volevo ricordarvi anche che mi occupo di facilitare le guarigioni con le nuove frequenze di luce di persona se vi trovate all'Alghero o a distanza in tuta, in tutto il mondo eh, queste frequenze non conosciamo Né spazio né tempo per chi invece vuole imparare ad accedere a questo nuovo livello di guarigione. Volevo informarvi che il nuovo percorso di coaching eh, per accedere alle nuove frequenze di luce, della durata di due mesi, partirà a giugno perché la classe di maggio si è già formata eh, quindi la nuova classe sarà a giugno. Va bene a partire dal 26, eh, no, non il 26. 26, scusate, sarà eh, o il 24 oppure il 28, o il 24 o il 28 di giugno. Va bene, è una data ancora da stabilire, in quanto eh, la classe si sta formando. Per chi invece vuole lavorare con me dal vivo per imparare ad accedere alle nuove frequenze di luce, volevo informarvi che eh, molto probabilmente il seminario dal vivo sarà ad ottobre nel weekend del 29-30 ottobre quindi se siete interessati iniziate a contattarmi eh, perché anche qui la classe ha numero chiuso nel senso che eh, massimo 15 partecipanti va bene per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi per farmi altre domande, per chiarirvi le idee e per lavorare con me. Io vi aspetto, vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo la settimana prossima. Molto probabilmente settimana prossima ci sarà anche Alberto. Un salutone a tutti. Ciao ciao!